La scelta di affidarmi al Rocket è nata un po' per caso, oggi il concetto di marketing è un concetto particolare e mia esigenza era quella proprio di trovare qualcuno che potesse assolvere alle esigenze di business, perché marketing per me vuol dire appunto fare business, e l'ho trovata proprio in loro. Quindi il nostro approccio è nato così, diciamo per caso, tramite una conoscenza comune, che tra l'altro non era neanche del mio territorio, questa persona era di Bari, mi ha detto sai su Altamura conosco un'agenzia. Per me il marketing è strategia, pianificazione, numeri e chiaramente quello che ho vissuto nelle mie precedenti esperienze lavorative era quello che l'approccio delle normali agenzie di comunicazione è legato prettamente al discorso di comunicazione, quindi come fare un volantino, piuttosto come fare un sito, piuttosto come fare qualcosa che possa promuovere la propria azienda. In realtà il marketing per Rocket, e quindi per quello che io cercavo, è una cosa differente. È qualcosa che si basa sui numeri, su delle evidenze fatte di strategie e pianificazione che molte volte le aziende tendono a tralasciare è ovvio che dietro questo ci vuole molto studio esperienza e background che molte aziende purtroppo oggi non riescono a fare e quindi hanno bisogno di un'agenzia che possa dare loro seguito ai loro progetti ai loro sogni alle le loro ambizioni nel mio caso rocket ha realizzato quello che avevo in mente praticamente noi ci siamo rimboccati le maniche, un'azienda un completamente nuova, abbiamo, io personalmente sono entrato come socio in un'azienda un che esisteva da dieci anni e abbiamo rivoluzionato completamente il concetto di marketing, innanzitutto con un'idea differenziante, quindi qualcosa di innovativo, un progetto che... Eh, Abbiamo sviluppato eh, insieme ai miei soci e poi che Rocket ci ha permesso di mettere su carta. È chiaro che oggi stiamo lavorando con loro da un anno e mezzo e i risultati sono abbastanza importanti. Importanti perché in due anni abbiamo quasi triplicato il fatturato e migliorando quelle che sono poi l'esperienza di acquisto del mio cliente. È chiaro che il nostro marketing si basa su due pilastri, che sia quello online che quello offline, perché sono due elementi fondamentali e chiaramente nella strategia che con Rocket abbiamo stabilito ehm, tutti questi due elementi sono parte di una stessa struttura con loro abbiamo messo su carta un progetto e stiamo portando avanti questo progetto e siamo ancora agli inizi, perché è chiaro che non c'è mai un, un limite, quindi si inizia e poi non si finisce, o meglio, man mano che si va avanti si cresce continuamente e crescendo le strategie e le modalità di acquisizione clienti o di fidelizzazione dei clienti si vanno sempre di più eh, perfezionando e veramente si cerca di affilare sempre di più la lancia. Nel nostro caso posso dire di essere davvero soddisfatto del lavoro fatto con i ragazzi fino ad ora, è chiaro che è una crescita continua e reciproca, perché con loro si cresce anche attraverso le esperienze eh, delle, delle aziende, perché loro hanno tante aziende, e quindi anche attraverso le esperienze che vivono con proprio la strategia e i risultati delle varie, eh, delle varie aziende, loro mettono in campo sempre nuovi elementi, e nuove possibilità sicuramente siamo soddisfatti di quello che è il nostro breve perché è ancora un anno e mezzo però è importante cammino e per noi rappresenta un punto di partenza perché come vi dicevo non si una volta che si è arrivato ad un punto poi il punto di arrivo poi diventa il punto di partenza per nuove eh, nuovi risultati e nuovi obiettivi non si può affidare il marketing completamente all'agenzia l'agenzia deve essere un supporto che deve rendere la possibilità di fare contenuto, quindi aiutare l'imprenditore a creare contenuti, a curare la parte tecnica del funnel, quindi tutti gli step dall'acquisizione cliente alla conversione del cliente, e la cosa più importante è proprio saper fare marketing, quindi l'imprenditore deve essere il primo responsabile dello studio appunto della strategia. In questo caso non ho scelto, non ho mai valutato altre agenzie proprio perché questo l'ho trovato solo in loro, perché il loro approccio è sicuramente scientifico e fatto di numeri, è un sistema che loro hanno messo su che permette all'imprenditore di realizzare, di convertire una strategia in numeri. Il consiglio che posso dare oggi a un'azienda che vuole iniziare a fare marketing serio, cercare per quanto è possibile di affidarsi a degli specialisti che possano rendere il percorso di acquisizione cliente, quindi di, dal, dalla lead generation fino ad arrivare poi alla conversione, alla fidelizzazione, che venga seguito attraverso dei meccanismi studiati e proprio il metodo che Rocket Marketing può dare.